Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video come ogni anno, anzi forse con un pochino di anticipo quest'anno il canale, solo il canale, io no andrò in vacanza penso che visto l'andamento del canale come in ogni periodo estivo che si rispetti sia abbastanza inutile continuare a pubblicare video almeno Fino alla seconda metà di agosto, ma forse tiriamo avanti anche fino ai primi di settembre. Vedremo un po', non prometto nulla, non prometto nulla. Chi va in vacanza se le goda, per chi può, mi pensi un pochino, magari mi mandi una cartolina. Io non ci vado, quindi è inutile che mi scriviate buone vacanze, anzi. Magari non mettete il coltello nella piaga <ride> Ok, devo fare la tosse La volta, ottenendo tutto il video, si vedeva Quindi dicevo, vogliatemi bene, non auguratemi buone vacanze perché non ce ne sono Piuttosto, fatevi rivedere a fine agosto, inizio settembre Quando ci rivedremo